a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto il glitch dei soldi da fare da soli ragazzi con qualche chiarimento perché ho visto tanti video e nessuno ha chiarito le idee a nessuno quindi ragazzi qui per voi c'è maxi milk che vi chiarisce le idee allora prima cosa ragazzi non servono 200 garage per fare questo glitch ma basta solamente un garage allora la cosa fondamentale per la perfetta riuscita del glitch ragazzi è che non abbiate comprato il terror bite perché se comprate il terror bite vi metterà un quinto piano supplementare e quindi fare questo glitch avete meno possibilità di riuscita allora chi lo ha pubblicato lo ha pubblicato questa mattina verso le 5 ovviamente non aveva in cantiere che sarebbe uscito un altro piano eh, del garage quindi passiamo al glitch ragazzi allora in primis io lo sto facendo nel b2 e ho le mie auto da duplicare avete visto ci sono tre lg retro custom più tutte lg rh8 e che cosa dobbiamo fare ragazzi dobbiamo richiedere un'attività che sia di gerald simeon martin o chi cazzo sia quando abbiamo richiesto l'attività andremo a selezionare l'attività ci avvicineremo alla porta in maniera tale da far uscire il menu interazione e entreremo e velocemente usciremo dalla missione e faremo x su x su x per uscire x su x su due volte di fila ragazzi dopo che abbiamo fatto la prima x per uscire dobbiamo fare x su x su velocemente ragazzi se avrete il radar buggato cioè che non avete il radar sarà andato tutto bene e potrete scambiare l'auto che volete duplicare con una lg rh8 che si trova all'interno dello stesso garage quindi andiamo a verificare che non serve un altro garage allora ragazzi io sono stato eh, parecchio tempo a provare senza che nessuno mi dicesse che il terror bite fosse quello il, il fattore che buggava il glitch in pratica ragazzi io non dico che non potete riuscirci però se avete il terror bite non so se dovrete fare una due tre volte la freccia su se non avete comprato il terror bite come non l'ho comprato io il glitch vi riuscirà semplicissimo alla prima botta ragazzi vi riuscirà però giustamente io ho visto tante persone che eh, hanno semplicemente copiato il glitch un po' alla maniera loro senza capirlo il glitch perché il glitch ragazzi prima di copiarlo di editarlo e di metterlo su youtube per quattro visual bisogna anche capire come funziona il glitch non bisogna solamente girare il glitch e se ci riesce la prima volta il glitch ha funzionato bella così perfetto sti cazzi se altri non ci riescono io il video l'ho fatto no ragazzi non è così non funziona così ragazzi e quindi io ho fatto svariate prove e ho cercato di capire il perché non funzionasse, ragazzi, e il perché nell'altro mio profilo era il terror bite, ragazzi, perché giustamente hanno aggiunto un quinto garage e giustamente il glitch quando è uscito chi ha fatto uscire il glitch questa mattina non ha messo in cantiere che oggi sarebbe potuto uscire un altro garage o meglio il veicolo speciale che sarebbe eh, andato a finire in questo nuovo livello il livello 5 ragazzi come vedete qui abbiamo fatto la duplicazione io sono rientrato in garage e ho sostituito con una lgrh8 normale e abbiamo fatto la duplicazione allora eh, vi dico una cosa ragazzi prima che qualcuno lo butti fuori italiani questo glitch si può fare anche in maniera eh, massiva o meglio 5 auto alla volta non lo faccio vedere nel video qui ragazzi vado a ritentare e siccome non sono abbastanza veloce il glitch fallisce come dicevo si può fare 5 auto alla volta basterà avere un amico in sessione invitarlo nel vostro night club nel vostro garage e lasciarlo rimanere lì ma non serve secondo me duplicare 5 auto alla volta eh, perché non ha senso questo ve lo posso garantire ragazzi quindi se vi fallisce come ha fallito a me ritornate nel garage in cui avete l'auto che volete duplicare come nel mio caso io sono ritornato nel 2 e riaprite la missione quando siete nel menu della missione uscite in fretta X freccia su freccia su molto velocemente ragazzi freccia su freccia su e automaticamente vi si buggerà a questo punto vi dirigete verso il pallino azzurro finché eh, sarete buggati non rimanete troppo tempo a zonzo per il garage senza radar perché altrimenti vi si sbagherà e scambiate l'auto come avete visto non è cambiato nulla però eh, in realtà le auto sono cambiate io prendo questa che per il gioco è una LG RH8 normale quella che è dietro a questa è una LG Retro Custom esco fuori, chiamo il centro operativo e vado a fare la stessa cosa di prima ragazzi nel centro operativo io ho una lgrh rh 8 però anche se non la vede non fa nulla allora ragazzi ho voluto fare maggiore chiarezza perché come ho già detto non mi sembra che ci sia stata molta chiarezza riguardo a questo glitch cioè, hanno pubblicato eh, chi chi più chi meno alla loro maniera ok eh, io sono del parere che se mh, si fa un glitch ragazzi bisogna farlo bene altrimenti non lo facciamo per niente eh, ci ho messo un pochino di tempo per portarlo e per capirlo questo glitch perché eh, per poterlo spiegare ragazzi a voi utenti l'importante è capire se io per primo non capisco come funziona il glitch e dico sì ok mi è riuscito sti sì, cazzi però può essere semplicemente una botta di culo ragazzi e a me sinceramente di portare una botta di culo non mi va e ho preferito farvelo vedere anche due volte il glitch ragazzi e vi sto anche spiegando che se non siete abbastanza veloci nel fare freccia su, x freccia su eh, diciamo che il glitch non riesce non dovete farlo insieme, x freccia su insieme, no premete la prima volta X per uscire dalla missione subito dopo X freccia su X freccia su immediatamente ragazzi dovete essere rapidissimi perché eh, se non siete rapidi vi succede come il mio secondo tentativo: che eh, vi ritrovate nell'altro garage e non avrete il bug come avete potuto vedere io l'ho fatto due volte di fila ragazzi il glitch il glitch funziona perfettamente quindi eh, ve lo dico l'importante ragazzi che non abbiate comprato il terror bite allora io non so se funziona anche con chi ha il terror bite però se funziona ragazzi avrete un po' più di difficoltà io nel mio primo profilo ho il terror bite ci ho provato svariate volte e non mi è riuscito ho provato riprovato riprovato sono stato la bellezza di due ore a provare ma non perché sono incapace perché non riuscivo a capire qual era il problema ho cambiato profilo ho comprato il nightclub non ho comprato il terror bite ho provato a vedere se quello fosse il problema ed effettivamente è quello il problema ragazzi quindi detto questo spero di avervi chiarito un tantino più le idee riguardo al glitch e detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere ora posso dire sì il glitch è facile ma perché comunque ho tentato di spiegarvelo in maniera dettagliata e semplificata ragazzi non in maniera in maniera alla carlona perché comunque i video alla carlona non si fanno io so di questo parere detto questo un saluto a tutti al prossimo video